Questa volta mi porto in un posto unico al mondo dove sono state scoperte due statue una di Ulisse e la seconda di Baios. ma ora seduti <ride> vi porterò alla scoperta di questo bellissimo posto perché con il mio drone vi porterò, ripeto, alla scoperta di una città magnifica sto parlando di Baia sommersa